Tutorial Educanon Che cos'è Educanon? È un ambiente di apprendimento che permette la creazione di lezioni video interattive. I video possono essere integrati da YouTube, Vimeo, TED, possono essere tagliati e lungo la linea del tempo di scorrimento del video possono essere inserite domande per la verifica degli apprendimenti. Quando e come usare Dukenum. Può essere utile utilizzarlo nel momento eh, preparatorio di un EAS, episodi di apprendimento situati nella fase di homework. Permette una prima esplorazione dei contenuti guidati da domande per fissare i concetti chiave. Rende interattiva, stimolante e dinamica la proposta didattica. Il video deve essere però breve, massimo 6-7 minuti. Se più lungo è opportuno tagliarlo con la funzione dedicata di Educanum. Questa è l'applicazione web di Educanum www.educanum.com è importante registrarsi come eh, docenti attraverso il SignApp. Dopo essersi registrati si fa subito lo lo login, submit e carica la, la mia dashboard. Nella mia dashboard troverò i miei eh, video e le diverse funzioni che posso eh, utilizzare. Mi dà anche un codice di ricerca eh, della, della mia applicazione. Come vedete e che posso eh, condividere. Ora vado in, potrei eh, settare il mio profilo. Comunque vado in Design Video Valve a creare il mio video. Ho eh, tre possibilità: o mettere l'URL del video, oppure eh, ricercarlo nel browser, o ricercarlo nel, nei video channels che mi ha proposto. Metto uh, l'URL del video, il mio video è, è, è questo, copio l'URL, vado nella dashboard e metto l'URL, come vi dicevo, continuo, e uh, qui dovrò mettere il, uh, eh, il lesson title che è Aristotele. E eh, poi la learning objective, che sono conoscere il concetto di eh, felicità in Aristotele. Devo se, de, comunque completare tutti i campi che mi vengono richiesti, se no non mi dà la possibilità di eh, creare il mio video su cui lavorare. Metto il grado e il subject, scelgo um, social studies e uh, scelgo anche il subtopic, facciamo psychology, e uh, begin uh, uh, building mi sta caricando ora il video come vedete la mia lesson dentro il, la mia applicazione ok uh, voglio tagliare questo video perché ha sicuramente troppo lungo e voglio utilizzarne solo una parte uh, farò uh, crop video ok e uh, posizionerò il video ad esempio al quarto minuto e 51 posso anche accorciarlo nella, nella parte finale e eh, trascinando sempre la maniglia destra della linea di scorrimento del video e vedete che eh, ho in questa maniera tagliato il mio video posso vedere anche un preview del video tagliato vedete ecco questo è il preview del mio video tagliato che eh, comincia eh, eh, quindi al momento che ho deciso ritorno nella dashboard riprendo il mio video ora lungo lo scorrimento del video voglio inserire delle domande scorri il video, Mettiamo, scelgo il minuto in cui uh, posizionare lo scorrimento uh, della de, de, de domanda e uh, vado in ed uh, question. Ho la possibilità di uh, scegliere una domanda risposta multipla, una pre risposta e una pausa riflessiva e non, le altre opzioni non mi sono disponibili nella versione free che sto utilizzando quindi eh, utilizzo multiple choice e eh, eh, pongo una domanda alla prima, eh, agli studenti cioè la virtù la, diciamo la felicità la felicità per Aristotele e ho dimenticato per Aristotele è due punti e qui alle possibili risposte posso entrare nel, nella domanda qui eh, posso inserire quindi la eh, possibile risposta la prima risposta che posso mettere è virtù La, eh, vedete che potrei uploadare un'immagine, un audio oppure un, um, formatare il testo che sto scrivendo. Entro con un'altra possibile risposta eh, che, potrei, eh, che potrei scrivere rispettare gli affetti un'altra possibile risposta eh, ad, eh, aggiungendo un'altra add answer e eh, qui potrei scrivere mh, essere che la felicità è essere politico per l'uomo ok quindi ho aggiunto le mie possibili domande, scelgo la, eh, segno la domanda che è esatta, virtù, randomize answer order e uh, save le mie risposte. Vedete comparire quindi le uh, mh, possibili risposte e in verde è segnata la risposta esatta ora voglio aggiungere lungo lo scorrimento del uh, video un'altra domanda e, e farò una free uh, response e quindi una risposta libera e dirò um, agli studenti di parla della differenza tra virtù etiche e eh, dianoetiche ok posso naturalmente formattare per usare un'immagine un audio e, eh, e quindi se faccio save vedete comparire qui eh, il, la domanda libera poi posso aggiungere una uh, pausa uh, riflessiva sempre, mh, sempre facendo scorrere il testo ok questa pausa mh, riflessiva eh, potrei eh, scrivere questa parte del video, questa parte del video è molto importante per comprendere il concetto di virtù in Aristotele e quindi eh, gli alunni sapranno che questa parte è assolutamente importante da eh, ascoltare save al minuto come vedete vedete comparire eh, le, le varie tipologie di domande Ora posso andare in preview del video. Ecco, e posso eh, far scorrere il mio video. Ritorno al video. Il mio video. e uh, posso fare uh, save e end continue e posso attribuire assegnare il video alla mia uh, classe mh, oppure creare una classe nuova con queste uh, classi ad esempio uh, crea una nuova classe terza a terza D faccio uh, submit e ho creato una nuova classe. Ora posso assegnare alla classe terza D questo video e, e che andrà uh, mh, guardato e a cui rispondere entro una determinata data. Okay. Posso eh, quindi ritornare alla mia library e approdare eh, gli studenti. Okay. Dopo aver fatto questo fa, vado in Save e Continue per assegnarlo a un'altra classe, ad esempio la classe 3G, che questa classe dovrà eseguire eh, questo entro il, eh, questa data. E, eh, quindi eh, da questa interfaccia posso vedere che posso eh, avere il link eh, pubblico, che è questo, oppure eh, posso anche condividere le social network e il video. Ora andando, come vi dicevo in preview, posso eh, vedere la eh, mia registrazione e gli studenti possono naturalmente eh, rispondere alle domande che eh, ho posto. Vedete, parla della differenza tra virtù etiche e dianoetiche, e di qui possono mettere la loro risposta e eh, fare eh, eh, submit. Il, mh, posso poi riprendere il eh, video. Andare alla, ad esempio precedente risposta, mettiamo che lo studente eh, segni la risposta sbagliata e mi, dire, mi dirà che lo studente dovrà eh, rispondere, non ha risposto esattamente alla domanda e eh, poi posso andare eh, sul punto eh, della riflessione che questa è una parte molto importante da approfondire del video ecco ritorno alla mia applicazione e eh, qui vedete che la lesson è eh, disponibile nella mia eh, dashboard